Questa mattina ci troviamo di fronte al complesso scolastico di Campo Maggiore. alle mie spalle vedete la struttura di vita palestra, siamo qui proprio per denunciare la situazione indecente, per non dire vergognosa, in cui si trovano le palestre comunali della nostra città. La mancanza di manutenzione per anni e anni, il susseguirsi di mancati interventi per numerosissimi anni ha portato allo stato di fatto attuale in cui si riversano le palestre. Infiltrazioni dal tetto, vetri rotti che non vengono sostituiti, sfogliatoi e bagni completamente a volte inutilizzabili o comunque indecenti, docce non utilizzabili. Ehm, porte, eh, umidità di risalita e che più ne ha più ne metta. Basta fare un giro per le palestre comunali per vedere la situazione in cui versano e che viene denunciata sia dai eh, frequentatori, quindi dalle società sportive, sia dai genitori che portano i bambini a frequentare queste palestre in orario extrascolastico. L'amministrazione è completamente assente in questo senso, nonostante l'assessore più e più volte abbia dichiarato anche durante interrogazioni che il Movimento 5 Stelle ha più volte fatto e anche attraverso comunicati abbia dichiarato la sensibilità, l'enorme sensibilità che questa amministrazione ha nei confronti dello sport. Allora ci domandiamo, ma quale sensibilità e verso quale tipo di sport? Forse lo sport dei loro grandi amici, ma si sono dimenticati sicuramente tutte le numerosissime società sportive, magari anche più piccole, che utilizzano eh, i, le strutture comunali. E con questo vorrei rispondere anche a un esponente del PD che fa una grande voce ehm, parlando del nuovo progetto del Palazzetto dello Sport parlando dei 450 mila euro stanziati per il potenziamento del pala di Vittorio e del ciclo Pattino tromo. Beh, a questo esponente del PD eh, dico che eh, ben vengano, ma probabilmente si è dimenticato della situazione che più volte viene denunciata dalle società sportive, dai genitori e dai frequentatori delle palestre e si è dimenticata dello stato di fatto, ma molto probabilmente perché neanche ci ha messo mai il piede nelle palestre comunali. E con questo vorrei dire che a questa amministrazione dico che prima di parlare di polemiche e di disfattismi devono fare i fatti, ma i veri fatti e devono mantenere le promesse che spesso fanno e mai mantengono. E annuncio che presenteremo come gruppo consigliare Movimento 5 Stelle un atto di indirizzo per far sì che questa amministrazione una buona volta si decida a dare in gestione le palestre comunali direttamente alle società sportive che a questo punto potrebbero occuparsi anche delle manutenzioni ordinarie e volendo anche straordinarie che l'amministrazione da anni non fa. Grazie.